a tutti oggi prepareremo la pasta e ceci il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa Gli ingredienti sono ceci lessati acqua pasta corta pomodorini olio carota rosmarino scalogno cipolla dado bimbi sale e pepe diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i pomodorini la carota, lo scalogno e il rosmarino e li facciamo tritare per 7 secondi a velocità 7 riunire sul fondo del boccale con la spatola Aggiungere l'olio ed azioniamo il bimbi per 3 minuti 120 ⁇ velocità 2. Aggiungere l'acqua. il dado ed azioniamo il bimbi per sette minuti cento gradi velocità uno aggiungere i ceci la pasta Il sale e il pepe, amalgamare con la spatola e cuocere per il tempo indicato sulla confezione della pasta, nel nostro caso 11 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. La pasta è cotta, impiattare e servire. Pasta e ceci. Grazie e alla prossima ricetta.